Ciao banditi! Ecco, sto facendo un giretto in bici, mi è venuta in mente una cosa che mi è successa oggi a me e alla mia famiglia, che riguarda questi imprenditori uh, parassiti, no? Che con l'occasione che hanno fiutato questi parassiti di merda lasciatemelo dire, con l'ecobonus 110 per cento anti sviolinano tutti i vantaggi, tutto quanto la copertura della dell'abitazione che ti faranno poi però ti fanno firmare una penale che si rinunci ai lavori Paghi 5.000 euro e alla fine della fiera insomma per farvi capire un po' eh, da tutto quanto il lavoro che doveva entrare alla fine hanno iniziato a togliere un lavoro perché non ci stavano più con i soldi poi hanno tolto un altro lavoro nello specifico cappotto poi i seramenti perché altrimenti dovevi aggiungere 20.000 euro, allora io mi chiedo una cosa, ma porca puttana troia, ma chi controlla questi figli di puttana, ma li controllate? Ci sono famiglie che conosco che ci hanno fatto tutto, alcune hanno dovuto togliere magari il capotto perché è la parte più costosa. E nessuno alla fine della fiera si è lamentato. Niente tutto qua. Allora, adesso io e mio fratello lo faremo ben ben capire. Faranno una lavorazione sul tetto con caldaia, pompe e basta perché hanno tolto tutto. Ma glielo vi ben ben in faccia a questi figli di una gran puttana. Eh, cari imprenditori, parassiti, pentitevi perché i vostri giorni sono arrivati.